Al primo posto del nostro menù, sin dal primo giorno. Trasformare i clienti nei nostri primi fan. Tenere premuto l'acceleratore ci aiuta a creare non solo il migliore elettrodomestico da cucina del mondo, ma anche esperienze indimenticabili che meritano di essere condivise. Come? Mettendo insieme le persone con la stessa passione, non solo nel mondo virtuale, ma nella vita reale. Nelle loro case, non importa da dove vengano, cosa li ispiri. Quanto grandi siano le loro ambizioni o cosa li appassioni. Diamo loro l'ispirazione per provare cose nuove, perché ognuno merita di essere felice. Chiunque dovrebbe poter cambiare un come in e come. E creare momenti davvero indimenticabili. Con il miglior bimbi che abbiamo mai creato. Può pesare, tagliare, macinare, grattugiare, cuocere a vapore, montare, mixare e bollire. Ma per la prima volta in assoluto ha nuove funzioni da cucina gourmet. Tanto che non potrai smettere di dire wow. Oh mamma che buono! Più tenerezza, senza pensieri. Più yogurt fatti in casa e tanti cheese... Più carne gustosa alla prossima festa in giardino. Più sapore e più profumo grazie all'alta temperatura. E meraviglie al caramello pronte in un minuto. Il nuovo Bindi è più potente. E shh, più silenzioso con il display raddoppiato, sarà più facile lasciarti ispirare dalle infinite ricette e dai video tutorial. Wi-Fi e Cookidoo integrati regalano un'ispirazione diversa ogni giorno con oltre 40.000 ricette in modalità guidata, create e condivise in tutto il mondo. Indipendentemente da che dispositivo usi. Ed ecco la notizia più bella: evolve continuamente da solo. L'innovazione che fa battere il cuore. TM6, il tuo bimbi tutto nuovo. Di Forberg.